Un po' sudato, sto facendo due passi di defaticamento al termine di questa corsetta fantastica in questa giornata meravigliosa, un po' calda ma comunque sempre meravigliosa Oggi voglio parlarti dell'entusiasmo Che cos'è l'entusiasmo? Ci sono molte frasi celebri legate all'entusiasmo a quello che può dare Per esempio, mi sembra che fu Winston Churchill a dire che il successo è l'abilità di passare da un fallimento all'altro senza perdere l'entusiasmo. E Ralph Waldo Emerson invece disse che nulla di grande è stato mai compiuto senza entusiasmo. La stessa cosa viene detto anche con la passione. Nulla di grande è stato mai realizzato senza il contributo della passione, ma d'altro canto quando fai qualcosa che ti appassiona la fai con entusiasmo. Ma che cos'è? l'entusiasmo. Ti dirò le parole eh, di una persona molto importante, di un autore di libri molto importante. In realtà non è che di libri ne abbia fatti tanti, ma eh, quelli che ha fatto hanno venduto moltissimo e sono ancora in vendita da, da probabilmente un secolo circa o quasi. L'entusiasmo è quello che si genera dalla canalizzazione di ogni eh, sforzo del corpo verso qualche cosa di positivo. Ecco, queste non sono le parole testuali, ma il concetto è quello. Vedi, entusiasmo mi piace soprattutto interpretarne il significato seguendo l'etimologia della parola. L entusiasmo viene da enteos, che tradotto sarebbe avere Dio dentro. Quindi quando ti dicono che per fare per esempio una vendita, perché questo viene spiegato molto spesso ai venditori, di mettere entusiasmo nell'approcciare le persone, ecco bisogna far vedere che si ha Dio dentro e non che si è assatanati, perché spesso le due cose vengono separate da un filo molto sottile, devi dimostrare di avere Dio dentro e questo lo vedi non tanto dal muoverti come un agitato o agitata ovviamente ma da, da quello che brilla dai tuoi occhi quando fai qualcosa che ti appassiona ci metti entusiasmo e si vede dal brillare dei tuoi occhi se vedi che stai facendo qualcosa che non ti appassiona e che non ti... non ti ci fa mettere l'entusiasmo allora lascia stare non farla se è una professione, quella che non ti entusiasma, ok, falla finché non hai trovato la professione che ti entusiasma e poi cambia, senza indugio. L'entusiasmo è una delle cose più importanti della nostra vita, così come la passione. Io mi auguro di aver portato un contributo positivo a te, come cerco di fare sempre, tra l'altro. Se parlo così in maniera un po' schematica è perché sono un po' in balia della, come dire dello sbandamento determinato dall'affaticamento forte perché fa molto molto caldo ciao, buonasera e come vedi non sono l'unico che viene a correre io sono uscito allo scoperto e le auguro di non uscire allo scoperto comunque in questo momento sta facendo anche più fresco come ti ripeto come ti ho detto e lo ripeto Spero di aver portato un contributo positivo a te e alla tua giornata. Non mi resta che salutarti con un abbraccio e con tanto entusiasmo. Ciao.